di tutte queste fazioni che insieme ai dozzi, ma noi cristiani della prima epoca, sono sorte. Eh, prima di iniziare, per farvi capire la, la, drammaticità, la drammaticità di quello che, che vi sto dicendo, poi faremo dei video su questo, eh, quando parleremo appunto della sotologia farisaica eh, sul canale di soteriologia, però questa è troppo grossa, non posso non dirvela, e noi sappiamo che tra le varie fazioni che c'erano all'epoca di Gesù ce n'è una che, eh, ce ne sono tante che non si notano nel Nuovo Testamento, ma ce n'è una particolare, che crea veramente un dramma per noi, è veramente qualcosa di assolutamente drammatico, e cioè. Faccio un passo avanti per capirci meglio. Voi sapete che, e se non sapete ve lo dico io, ma lo sapete senz'altro, che anche oggi il mondo ebraico è molto diviso, eh, come allora, su come vivere la propria ebraicità. Lo dico con grande amore, grande affetto, grande passione e soprattutto avendo vissuto tanti anni con, eh, con queste persone, quindi eh, eccetera. Allora abbiamo il mondo ortodosso, chiamiamolo così, e anche qui c'è un più o un meno, ci sono gli ultraortodossi, i meno ultra-ortodossi, loro sono anche divisissimi tra di loro, perché hanno provenienze geografiche europee diverse, ci sono i lituani, ci sono che sono praticamente gli eschenaziti, no? ci sono quelli che vengono dalla Lituania, quelli che vengono dalla, dalla Bielorussia, quelli che vengono dalla Russia, quelli che vengono da Schenazzo e dalla Germania, quelli che vengono dalla Polonia, dall'Ungheria, insomma, quei, ecco, che tra di loro, quando sono molto ortodossi, hanno delle differenze, perché fanno riferimento a maestri diversi. Ovviamente non è che faccia, fanno come noi cristiani che ci anatemizziamo e, e, e facciamo gli no, ognuno vive il proprio ebrismo come vuole, ci possono essere due sin sinagoghe, una di fronte all'altra, da cui poi la famosa barzelletta dell'ebreo che è trovato nell'isola deserta con due sinagoghe, era solo lui, dice ma scusa ma perché due sinagoghe fa perché io in quell'altra degli altri non ci vado, ecco. però è una battuta, capite, non c'è una, una anatemizzazione o un schisma. Ecco. Poi c'è una seconda categoria chiamata Reformed, è un movimento diciamo, che è sorto eh, negli ultimi secoli e... e con delle aspettative di un certo tipo, si può usare la lingua profana, non necessariamente l'ebraico, eh, si studia molto, certamente, anche in, questo, in questa, questa fazione, però si usa, si usa in sinagoga, o si può usare in sinagoga anche la lingua volgana, non so, in America l'inglese, ecco, ecco. poi ci sono dei partiti l'ebraico e normale. e hanno diciamo, delle dottrine anche morali particolari, no? per esempio ci sono moltissime rabbinesse, Cosa che nel mondo ortodosso è inconcepibile. Eh, mh, ci, sono, cioè, ci sono delle cose molto interessanti. Cioè, ci sono i tribunali, cioè, tutti, tutti riconosciuti in Israele eh, per l'amor del cielo. E poi ci sono, per esempio, i conservative no? che sono un'altra un diciamo, un colonna dell'ebraismo di oggi. E, con diciamo, una lacca un po' più lasca rispetto agli ortodossi. E molto forte, di gente molto impegnata, con, con molto apostolato, noi potremmo dire, eccetera. Ecco, e questi, anche questi fanno, ma soprattutto questi, questa fazione valorizza molto la lingua locale. Eh? Certo, non a detrimento o a documento dell'ebraico, questo mai non esiste, però ehm, l'inglese lo usano, voglio dire, il tedesco lo usano, proprio anche mentre pregano. Traduzioni della, traduzioni della Torah anche in lingua volgare. Altres, perché vi dico questo? Perché a Gerusalemme, ai tempi di Gesù, c'erano degli ebrei che venivano dal mondo chiamate la sinagoga degli ellenisti, che venivano dal mondo della diaspora, gente molto colta, molto ricca, e aveva delle sinagoghe anche a Gerusalemme. Ora, come facevano loro, chiamiamoli impropriamente, i riti sinagogali? Impropriamente lo dico perché l'unico rito è quello del Tempio. E il Tempio c'era, quant'anche frequentato da persone molto vicine al potere romano, per non dire sudditi e quindi malvisti dalla maggioranza dei figli di Israele. E eh, lo facevano usando la famosa Bibbia della 70, quella che. Lasciamo stare le tradizioni dei 70 anziani che hanno fatto la stessa traduzione, perché qui entriamo veramente nella, nella fantascienza. E voi sapete che io spero sempre di non fare fantascienza, di stare sempre due passi indietro, quelle due cose a meno che siano oggettive. Però di sicuro è sempre stata vista male da, da, da Gerusalemme e comunque dall'ortodossia anche dell'epoca chi traduceva il testo in qualunque lingua, figuriamoci il greco, figuriamoci il greco, c'era proprio un'avversità, specialmente eh, dopo, dopo la, la, la, la, la tragedia dei Maccabei, quindi questa forzata ellenizzazione culturale eh, che poi scatenò la rivolta della, della, dei Quanim, dei Maccabei, eh, pensate Giuda Maccabeo, insomma, quello che poi storicamente è narrato, nel, è narrato nel primo e nel secondo libro dei Maccabei, no? e non solo, ne parla Giuseppe Flavio, cioè, sono cose abbastanza elementari da sapere. E questi signori ebrei, figli di madre ebrea, di padre ebreo, di lingua greca, ma ebrei, somigliano un po' agli americani, lingua americana, ma ebrei, che hanno tutti i diritti di cittadinanza. Un ebreo conservati che volesse fare la lia in Israele gli danno il passaporto il giorno stesso che arriva, portando tu i certificati di, di, di appartenenza ad Amis Re, della madre del eh, Belit Milá, eccetera. Allora è un identico. Pensate che Alessandria, una città che era di due, di due milioni di abitanti, è stata cofondata, nelle quattro grandi, grandi quattro quartieri, dagli ebrei. Gli ebrei addirittura avevano una loro delegazione, non faccio nomi, Filone Alessandrino, presso Roma. C'erano ambasciatori, dovevano avere un ambasciatore anche loro, non solo i greci, i copti, no, gli egiziani, eccetera, no, anche loro. 60 sinagoghe, c'era la famosa sinagoga grande col trono d'oro, dove il, il, il, il Rav capo, il rabbino capo, era un contava di più dei erbini di, di, di Israele. Avevano due templi dedicati al dio Yahò, uno a Leontopoli e l'altro nell'isola di Elefantina, già dal III secolo a.C. Quindi c'era anche tutta, tutta eh, la genia dei quanu, della quanute dei koenim, dei sacerdoti, parenti ovviamente con quelli di Gerusalemme, perché sono dello stesso clan, che, chiamati dai tolomei, no? dai tolomei, e vanno a ufficiare e vivono in Egitto. Hanno delle sinagoghe loro a Gerusalemme. Domanda, come sono visti questi? Malissimo, malissimo. Vi dico questo perché in queste sinagoghe, queste sinagoghe era frequentato anche da un certo Stefano, che guarda caso viene ammazzato che guarda caso è il primo martire, che guarda caso è come, diciamo, fazione ebraica, già era visto male. Lui e tutta la sua comunità. In più ci mette il carico da undici, dicendo, mentre veniva lapidato, che vedeva Gesù alla destra del padre, aveva fatto, noi potremmo dire, il pieno delle bestemmie, perché già erano visti male, perché facevano il culto in greco, in sinagoga, pregavano in greco, eh, diciamo che si erano un po' allargati, ecco, ed erano tollerati in quanto ebrei, tollerati, ma non è che tu adesso cominci a dire che è venuto il Messia, fa quello e fa quell'altro, perché capite perché vi dico questo? Perché è importante vedere queste divisioni, queste, queste dottrine soteriologiche, dove ognuno aveva la propria, perché se no non riusciamo a capire bene il Nuovo Testamento, non lo riusciamo a capire. Non riusciamo a capire Gesù quando parla con chi quelli che cosa capiscono? Se, un, se Gesù parlava per esempio Lama Bao, del regno di Dio, un sadduceo che non credeva a, a, per esempio a, a, alla risurrezione un mondo futuro, regno di Dio, cosa capiva? Capiva che doveva mettere i Tefilim, fare eh, Modeani la mattina, fare la midà, fare e quindi tutte le preghiere di shakrit, fare mincha poi fare arvit la sera e scegli a Gerusalemme partecipare ai riti, facendo queste cose. Questo per loro è il regno di Dio. Ma se il regno di Dio lo sente un fariseo, e magari della fazione dei haverim, che è la fazione degli amici, o dei Chanim, o dei Tzadikim, no? che non sono proprio fazioni ma sono... Ehm, livelli spirituali all'interno della stessa comunità, della stessa sinagoga o della stessa yeshiva, della stessa scuola loro possono capire che Gesù sta parlando di una risurrezione della carne, alla quale credono e, e quindi e lì c'è la prima differenza il mondo dopo, bisogna vedere se in un olam, quindi in una nuova palingenesia palingenesi o, o, o a Gerusalemme tutto restaurato da, dai, dal Messia Re o il Messia Sacerdote era per farvi capire l'importanza di questa contestualizzazione. Gli Esseni, che ovviamente erano in diaspora, eh, diciamo nelle zone di, di Qumran e non solo, in tutta la valle del Giordano, che da Qumran fino alla Galila Goim è deserto, perché sotto il livello del mare è quasi 400 metri, anzi a volte anche più di 400 metri, per gli esseri i sacrifici del Tempio, fatti dai loro fratelli in fede, fratelli nella carne, erano invalidi, nel senso che erano contaminati da chi, altro che esopero operato, dai ministri indegni. Perché avevano accettato, poi cose che vi ho già detto nel corso di soteriologia, che vi sto dicendo anche adesso, comunque se prendete qualunque manuale che parli degli esseri ve lo spiego ma anche delle comunità enochiche ma anche delle comunità eh, voglio dire eh, sacerdotali itineranti ecco, alle quali per esempio aderiva Giovanni, Giovanni il Battista sacerdote, profeta che non voleva stare a Gerusalemme a differenza di suo padre per i, eh, non erano validi però bisognava che fossero fatti perché quando venisse fosse stato o venisse sospeso il sacrificio vuol dire che lì c'era già No, la famosa guerra santa, per i farisei invece erano validi e allora le ambientazioni di Gesù che va al Tempio è più in chiave farisaica che in chiave cumranica, poi non è detto che Gesù sia d'accordo perché dice spelonca di ladri, diciamo che inaugura il suo ministero secondo Giovanni in quella maniera e per i sinottici invece diventa la, la scusa scatenante la sua soppressione fisica. Erano validi e quindi Gesù sposa quella linea lì. Poi c'è una cosa interessante, Giuseppe Flavio nel De Bello Giudaico, libro secondo, capitolo 8, versetto 34, parla, dice, accenna, al fatto che esistono dei gruppi, delle fazioni all'interno del, del, del fariseismo che credevano alla reincarnazione più che alla resurrezione. Sparuti, piccoli, però c'era. Lui lo dice, dice, ma si credono a questo. Sappiamo l'influenza da dove viene? Dal platonismo. E anche dal medio platonismo. Lo sappiamo perché eh, Platone ne parla e quindi senza bisogno di andare in Estremo Oriente. Poi, do, da dove Platone abbia avuto questa ispirazione e questa idea e questa, questo ragionamento, non lo so. Però, che ci fossero dei contatti con l'Estremo Oriente, anche ai tempi di Platone, questo qualunque manuale ve lo, storico ve lo può dire, era una curiosità. Quando vi ho accennato al fatto che tra le grandi gravi c'era anche il discorso di chi rinnegava negava la resurrezione ovviamente per, per un'idea attenti state attenti questa è una cosa un po spero di spiegarvela bene ma è molto importante non è che per quella idea a ah, maledetti farisei saducei andrete tutti nella genna per sempre a parte che parentesi poi la chiudo subito Secondo tutti gli scritti rabbinici la Genna dura o sette anni o dodici mesi, poi finisce la pena, eh? Siamo noi cristiani perché Gesù lo dice, perché Gesù lo dice che pensiamo che sia inestinguibile, ma per questi signori non esiste questo discorso, mi raccomando, eh? Chiaro? Per noi sì, perché l'ha detto Gesù, e noi siamo a posto, ma per loro no. Chiuso parentesi quindi non è che per un'idea tu andavi a finire male, non potevi partecipare all'Olam Ababa, che non si sa poi se era immanente, trascendente, siamo stati perché non c'è scritto, non si capisce, ecco, per quello è che si applicava quella regola che dice misura per misura, e cioè la negate, non l'avrete. Questo è molto importante dal punto di vista soteriologico. Sapete perché? È una preziosa eredità del mondo ebraico. Perché quando io sento della gente dire ehm, nel mondo cristiano, eh, ma per andare all'inferno io non, non vado. Insomma, noi abbiamo il problema dell'inferno che giustamente eh, condivido tutto quello che credete sull'inferno. Si... Secondo all'inferno ci va chi ci vuole andare, misura per misura. Fermo restando la grazia di Dio no? in Cristo, unico nome dato per la salvezza, amen, amen, amen, però all'inferno ci va di fatto se ci pensate, chi ci vuole andare? Chi rifiuta Cristo proprio fino alla fine, chi, chi, chi proprio vuole scientemente eh, non avere a che fare con Dio, proprio non ne vuole sapere, fini punto di morte. Quindi ci va chi ci vuole andare. Si applica questa regola. Per il mondo ebraico è chiaro questo emerge quando si parla dei saducee, misura per misura. Misura per misura. La negate? Non l'avrete. Non vuoi Dio? Non l'avrai, sei tu che ci vai. Non è Dio che ti manda. Quest'idea del Dio irato che ah tu non mi hai seguito, non hai creduto, allora vai all'inferno, maledetto. Questa è, è molta mitologia cristiana che probabilmente viene da quella magnifica opera che è la Commedia di Dante, ma non è così biblicamente. Biblicamente se Dio è luce lo scarafaggio quando si accende la luce è che ama il buio vuol stare al buio la luce va lo vorrebbe illuminare ma gli dà fastidio e scappa al buio non è la luce che lo manda via è lui che scappa perché se no abbiamo un'idea del Dio di Israele come fosse eh, come spesso purtroppo si sente dire anche da certi pseudo studiosi, vabbè non che è un Dio instabile, un Dio irracondo. No, Dio è santo. Se uno ama la tenebra più della luce, si può amare la luce, ma se ama un po di più la tenebra, lo Dio può andare nella tenebra, ci va. E quindi qual è la legge spirituale? Eh, misura per misura, la negate? Non l'avrete. Ma non l'avrete perché la negate. E questo è il problema. Quindi non è Dio che vi frusta. Eh, so. Ora, proviamo a vedere. Parliamo dei Haverim, gli amici. Fanno parte della, del partito dei farisei. Molti di loro possono essere anche rabbini, ma non è escluso. Ma hanno una caratteristica. Sono i più scrupolosi e quelli, diciamo, più onesti che senso, i più affidabili, non che gli altri fossero disonesti. Però se tu avevi la cassa della comunità e all'interno c'era un Haver, e per diventare Haver dovevi essere accettato da tre Haverim, garantivi agli altri una sicurezza. Personaggi favolosi, fantastici, veramente fantastici. Tutte le volte che voi trovate nel Talmud, nelle Mishnayot, i Haverim, anche i tempi di Gesù ovviamente, erano persone veramente di un equilibrio, di una saggezza, di un'onestà, di, di uno scrupolo, ma non per conquistarsi qualcosa, per essere degni di essere figlio di Abramo, di Isaac e di Giacobbe, di tutta un'altra cosa. Vi ho già detto che non c'è una riga in tutta la letteratura ebraica, pof, canonica, non canonica, biblica e nella quale è scritto «Io mi merito la salvezza perché adempio le opere». Questa è una, una follia, un delirio che qualunque professore di ebreistica vi può, vi può confermare. Non esiste questo, proprio non esiste. Siamo noi che, interpretando male Paolo, facciamo dire agli ebrei ciò che non hanno mai detto. Ecco. Però i Haverim sono i più onesti. Bene. Gesù ogni tanto a qualcuno, specialmente a un certo Giuda, lo chiama amico, amico, amico. Poi... È chiaro che eh, in Hagigah eh, 2, foglio 7, un bellissimo trattato del Talmud, è scritto che gli Haverim sono più affidabili, ovviamente, dei, dei, dei Perushim, no? dei farisei, ma meno dei Koanim Perché? Perché il Kohen... Fa parte di quella Berit, di quella berit Olam, di quell'alleanza perpetua, alla quale Dio si è voluto legare con Vnei Aron, i figli di Aronne, e comunque anche con i leviti, per dare a loro una specie di Ohmah particolare, cioè di sapienza particolare, di una Dahat particolare e di una Bina'h particolare. Allora, Ohmah, Dahat, Bina'h quella che noi abbiamo, no? intelligenza, intelletto e sapienza, meglio, sapienza, intelletto e intelligenza, per spiegare eh, le cose più importanti, Ecco, quindi le cose diciamo anche più difficili. Poi dopo la storia è andata che i, i Kohanim eh, li, li hanno esautorati con eh, gli scribi e i discendenti dei 70, e eh, va bene, oh, scelta per l'amor di Dio, eh. niente da dire, però di fatto motivavo questa citazione che mi sono appuntato del, di Agiga proprio su quello perché sono più affidabili magari degli Amaeares o più affidabili magari dei Perushim ma meno dei Quenim. Ecco, vabbè. Allora, eh, poi abbiamo, eh, abbiamo i Hakamim, i sapienti, abbiamo i dotti. E poi abbiamo i Perushim, i Perushim, cioè i farisei, ehm, alcuni dicono così altri, no però Perushim sono loro, ehm, e, tra lo, e tra di loro eh, c'è una fazione trasversale definiti i Kedushim, cioè i Santi. La stessa cosa si nota molto di più tra i sacerdoti scismatici, che addirittura arrivano a identificare la comunità come una comunità di Santi, di Angeli, cioè una specie di angelizzazione della loro spiritualità. Tant'è che loro dicono, state attenti, questo lo ho viene gli subito di mente Paolo, dice, siamo sopravvestiti da un corpo spirituale. Bellissimo. Paolo lo usa questo termine. Una volta di sicuro forse due, dovrei andare a controllare. Perché? Perché era una cosa che si conosceva, quello di essere sopravvestiti, diventare quasi come puri spiriti. No? Chiaro, nella carne, eh? non, con le anime che svolazzano, non c'è nell'ebrismo sta cosa, eh? c'è in Platone. Sì, sì che c'è l'anima che, che, che vola e quindi eh, i kedushim vivevano questa specie di santità che non è tanto morale è una specie di apartheid volontario cioè noi non ci interessiamo non ci sporchiamo le mani con certe cose e si, si autodefinivano l'assemblea santa no? ecco l'assemblea santa come traduciamo tante volte noi questo termine haverim no? fratelli che i fratelli o, o, o meglio ancora di amici associati allora c'è un episodio strano in Galati, in Galati 2 e 9, quando Paolo dice che salì da Pietro, Giacomo e Giovanni per essere associato usi il termine coinunia questo è molto interessante perché eh, vuol dire che alcune discipline di elevazione nel, diciamo, spirituale nel mondo farisaico e anche nel mondo sacerdotale era condiviso dalla chiesa primitiva non, non vedevano delle grandi differenze anzi addirittura questo nucleo Pietro Giacomo e Giovanni era proprio il nucleo dei tre che Gesù si portava sempre con sé ma anche Giuda viene chiamato Haver no? che teneva la cassa poi dice Giovanni ma era ladro e vabbè quindi delusione sulla delusione potremmo dire. Poi ci sono gli studiosi, i, talmid, eh, i talmidim o talmid Hakam, cioè i sapienti studiosi. Nelle yeshivot, gli Ammearez erano i loro servitori, però stando dentro queste, questi pergolati di fico no, all'esterno, quando eri riuscito il fico, io ti ho visto, Ricordate in Giovanni capitolo 1, Natanael, cioè donato, donato da Dio vuol dire, e quindi è stato un dono per la Chiesa, Natanael, e c'erano questi Ameares che servivano e stando lì sotto percepivano quasi per osmotica, quasi per osmosi, la sapienza di questi maestri. Quindi gli Ameares certamente non diventavano dei Hasidim, dei Chakamim, però erano i figli di Israele, anche loro partecipavano all'Olam Abba, all Abba. Ecco... Mh, direi che anche questa seconda paginetta di appunti sull'ambientazione la possiamo considerare conclusa. Ciao e alla prossima puntata con la Propedeutica. Ciao!